Grazie Presidente. Eh, sicuramente interesse di Roma Capitale promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro territorio, promuovere il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali dei nostri cittadini. Roma dagli anni Ottanta gestisce le attività dei centri di formazione professionali, organizzando i corsi, progettandoli, realizzandoli, corsi che sono attualmente operativi in regime di convenzione con la Regione Lazio. Su tutta Roma, anche in posizioni strategiche nelle zone periferiche dei municipi, sono presenti ben nove eh, centri di formazione professionale. Questi, eh, le, le attività de, dei centri si rivolgono a, ehm, a studenti, alla fascia dell'obbligo e giovani disabili, svolgendo eh, un, ruolo di, un ruolo importantissimo sia a livello sociale che culturale, sia di preparazione e l'inserimento nel mondo del lavoro, recuperano dei ragazzi che eh, sono usciti eh, dalle scuole e le rinseriscono all'interno di queste strutture, all'interno di, di questi centri di formazione, dotandoli di eh, una formazione culturale base e insegnandoli appunto il mestiere. A gennaio del 2017 eh, ho prodotto un atto proprio che anticipava l'impegno di questa mozione, che chiedeva appunto di avviare un processo di decentramento eh, sia finanziario che amministrativo nei confronti della Regione Lazio, ai fini appunto di poter gestire direttamente il centri, i centri di formazione professionale e quindi anche i finanziamenti e dare risposte alle criticità che tuttora sono in essere riguardo al riperimento degli insegnanti. Questo atto in attesa che il, la Regione Lazio ci dia risposta eh, e portando avanti un discorso di decentramento amministrativo va proprio... Eh, è stato redatto al fine di garantire il servizio dei centri di formazione professionale, sanando quindi le criticità che ormai si sono cronicizzate nei, negli anni e valorizzando l'istituzione formativa nel suo complesso. Noi crediamo sia importante ripartire eh, dalla complessiva manutenzione delle strutture e assicurandone anche le strumentazioni necessarie a svolgere le attività, riorganizzandone i servizi. Crediamo nel valore di questi centri di formazione professionale e nel, nel possibile potenziamento, visto il ruolo che potrebbero svolgere nell'inserimento del mondo del lavoro, ma anche a garanzia di eh, una creazione e la realizzazione di una rete integrata tra strutture e servizi innovativi che riguardano sia la formazione che l'inclusione sociolavorativa. Quindi tramite la creazione di hub territoriali che collaborerebbero sia con il Dipartimento eh, di Politiche Sociali che con le istituzioni scolastiche, che con i servizi sociali e, la e la, il Dipartimento Lavoro di Roma Capitale. E, e sicuramente crediamo importante ehm, anche andare a sanare le criticità in essere che riguardano appunto il reperimento degli insegnanti. Sappiamo che ormai ogni anno c'è una difficoltà ad avviare i corsi di formazione perché parte eh, dell'organico degli insegnanti eh, non viene reperito in ritardo rispetto all'inizio dei corsi ufficiali e i, gli alunni ovviamente si trovano scoperti a inizio anno di alcuni corsi e questa cosa ovviamente va a gravare sulla qualità dell'istruzione di questi ragazzi che ricordiamo vanno anche a coprire il servizio dei eh, disabili, di, disabili nella, nella formazione lavoro. Noi promuoviamo un nuovo piano delle qualifiche professionali anche con gli enti pubblici come la Regione Lazio. Ci sono tante qualifiche che ad oggi non vengono nemmeno prese in considerazione e che eh, andrebbero secondo noi rivalutate e promuoviamo una strategia eh, di potenziamento dell'offerta didattica che rispecchi di più quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro e anche che ne permettano l'innalzamento della qualità, anche come, come Commissione, Cultura abbiamo, Commissione Cultura Lavoro Formazione Professionale abbiamo avuto modo di conoscere eh, delle attività, dei mestieri che sono tipici della nostra romanità, del nostro know-how, del nostro Made in Italy, del nostro Made in Rome, che ahimè si stanno perdendo, penso per esempio ai restauratori di pellicola, invece crediamo che questa sia un'occasione per formare i ragazzi eh, alla, a, a, alla crescita, di lavori che eh, sono assolutamente di livello, di valore e che possono essere esportati in tutto il mondo e riconosciuti in tutto il mondo. Ecco, questo allineandolo a un percorso di sviluppo dei centri di orientamento al lavoro che, che svolgerebbero un ruolo fondamentale per introdurre gli studenti verso la scelta di questi, di questi corsi. Ovviamente un passaggio decisivo anche in risposta a quello che sono ormai, come dicevo, il problema cronico del riperimento insegnanti che si rappresenta ogni anno. È valutare, impegniamo con questo atto a valutare la strada che preveda un'annovazione dei contratti di tutti quegli insegnanti che non sono stati assunti a tempo indeterminato. Certo, questo compatibilmente con la sostenibilità economica e le opportunità amministrative che possiede Roma Capitale. Però andiamo un in indirizzo finalmente dopo anni, anni in cui anche le vecchie amministrazioni avevano valutato invece eh, la, la possibilità di chiudere questi corsi e non, ehm, e non valorizzarne quella che è la funzione attuale, anche a livello come dicevo, sociale e culturale. Qui cerchiamo di andare appunto a sanare finalmente questa gravità e quindi diamo indirizzo agli uffici di rivedere di nuovo i contratti di lavoro e questo andrebbe a garanzia. Della continuità e della, della continuità, discontinuità rispetto a un non reperimento degli insegnanti ogni anno. Ricordiamo che nei passati anni si è arrivato a fornire, ehm, i nuovi corsi si sono avviati a oltre, dopo mesi da anno iniziato, da anno scolastico iniziato, siamo andati migliorando quest'anno, però e ehm, la criticità si è, si è rappresentata di nuovo. Però, appunto, diamo questo indirizzo che va in rottura rispetto agli anni passati. Grazie Presidente, grazie Consiglieri.